comincia. No, comincia Alain perché è tutto è iniziato da, da Alain. Quindi è bene che cominci lui, vabbè, allora intanto penso che siamo molto entrambi felici di essere in questo luogo così prestigioso in quella che in fondo è la nostra città, no? Noi abbiamo due città in comune, Torino e Parigi, però Torino è il cuore, insomma la nostra, la città da dove veniamo. Quindi noi abbiamo fatto alcune presentazioni di questo libro già in altri posti, ma abbiamo deciso che l'ultima presentazione doveva essere fatta nella nostra città, a Torino. E quindi vi ringraziamo, siamo molto onorati e felici di essere qua, no? di aver portato questo libro, in cui tra le altre cose a un certo punto si parla anche di Torino. no? Cioè non è che Torino è estranea a questo libro. No, è Tor Torino è la, è la città dove ho iniziato a lavorare e dove continuo a lavorare è Torino la mia città. La città dove hai il tuo studio, dove hai avuto altri studi e dove hai cominciato ad avere successo anche no? in qualche modo, perché Giuseppe Penolens, lo dice lui... Dove ho, ho avuto la, la fortuna la, eh, di conoscere gli altri artisti che sono diventati dei compagni di strada e cioè di percorso nel, nel tempo. Io ero l'ultimo, il più giovane e sono stato inserito in questa vicenda dell'arte povera un po', un po' per caso, perché avevo portato delle fotografie da, dei lavori che avevo fatto sugli alberi eh, a Torino e, e le avevo fatte vedere a Gianenzo Sperone. Alla, alla, che aveva la galleria qui vicino, aveva la galleria eh, via Cesare Battisti, subito all'angolo, eh, vicino alla galleria del Nuovo Romano. E, e Gianenza ha appeso queste fotografie sul muro così come un'informazione, non come una mostra, come un'informazione. Ed c'è stata eh, la coincidenza che Germano Celante ha visto queste immagini si è interessato e uh, mi ha chiesto di mandare del materiale per una pubblicazione che stava preparando. E nessuno sapeva bene cosa fosse questa pubblicazione ed era il volume Arte Povera che ha fatto sì, il 69. C'è il padre no, di questa idea dell'arte, cioè l'arte povera ovviamente esiste di per sé, ma lui l'ha in scena in qualche modo, uh, l'ha fatta vivere. Ma sai, quel libro non era solo uh, sugli artisti italiani, era un libro su tutto quello che, materiale che aveva raccolto uh, in Europa e negli Stati Uniti. Quindi era un libro con delle, delle partecipazioni di, di, di artisti che provenivano un po da tutto il mondo occidentale. E il, eh, solo successivamente che... Eh, questo nome, Arte Povera, ha individuato gli artisti eh, italiani ed è stata la prima volta... che eh, C'erano già state delle mostre di Arte Povera, ma sempre con... Eh, non solo con artisti italiani. La prima volta che ha identificato eh, il gruppo degli artisti italiani è stata in occasione della mostra alla GAM di Torino, eh, dove il titolo nel titolo era riportato... Eh, credo fosse... con conceptual art, minimal art, arte povera. C'erano tre, ehm, era un titolo composto nel cui appariva questa parola, questa parola arte, povera. arte povera che è diventata poi l'identificazione per gli artisti italiani di quegli anni. Ecco lui dice italiani però principalmente questi artisti sono o Piemontesi o Torinesi no? cioè Torino no, c'era cioè, un nucleo è, era un nucleo importante. Sì, Li possiamo eh. citare che sono fotografati nel libro no? Boetti, Merz, Pistoletto, certo. Zorio, Anselmo e così via. No? Che sono tutti nati qui a Torino, lavorato certo. qui a Torino. Ecco, lui, però, non è nato a Torino. e e questo Cioè Torino è il luogo dove mette le basi no? per poter lavorare, perché comunque un artista ha bisogno, non è come uno scrittore, uno scrittore può lavorare in una camera d'albergo e in qualunque posto. Invece un, un artista sì, può fare degli schizzi, del resto credo che Giuseppe abbia spesso dei pezzi di carta, una matita per fare degli appunti, però il lavoro è svolto in un luogo. Detto questo, la parte credo molto affascinante di questo libro è la prima parte perché eh, racconta da dove viene lui, cioè lui non è torinese, nasce in una piccola cittadina, non so se si Paese. dice città-paese, che si chiama Garressio, che è... Diciamo al confine tra il Piemonte e la Liguria, ma quello che è interessante è che un paese nei, con dei boschi intorno, dei ruscelli, dei fiumi, eh, degli alberi, delle pietre, delle patate, insomma, tante cose della natura dove lui cresce, cresce no? educato da un papà che si occupava di queste cose, in un mondo lontano, arcaico, un mondo premoderno. No? Eh, e, e una mamma che invece aveva già, no? c'era un sì, padre sì. Eh, scultore, c'era già questo nel, nell'aria. No? Giuseppe e suo fratello vivono bambini fino ai 15-14 anni, 14 anni in questo luogo, e poi verrà a Torino, all'Accademia, eccetera. Però tutto questo, e ti faccio io la domanda, in fondo questa esperienza della tua vita, della tua infanzia, è stato così l'origine del tuo lavoro? No? Cioè, cioè, Assolutamente. Hai, e quindi no, no, ci certamente. vuoi un po' dare l'emozione, se te la ricordi? No, ma eh, sicuramente, perché eh, io quando... Ho iniziato, ho pensato di fare un lavoro che fosse personale, che non fosse solo un lavoro così di studio o, di, o accademico, ehm, sono ritornato su quelle che erano le cose che conoscevo meglio, che erano i luoghi della mia infanzia, le esperienze, le sensazioni che avevo avuto con, rispetto alla natura. E anche quindi su, su tutto il vissuto che avevo avuto nell'infanzia, questo è stato il mio punto di partenza che ha in qualche modo um, fo, um, è stato il punto germinale di tutta l'opera che ho fatto, ecco, ma e non è famoso per gli alberi, l'albero, il cuore dell'albero, l'interno dell'albero e poi il rapporto tra l'essere umano, il corpo umano, le, le mani umane e gli alberi. Come nasce questa idea di coniugare l'uomo e l'albero? Ma è, è nato dall'intuizione dall che l'albero era un fluido, e quindi come un fluido poteva essere modellato questo era l'intuizione e, e, e legandolo quindi a un gesto di scultura e poi c'è sta, stato l'avvicinare il, eh, il mio corpo all'albero eh, quindi con l'idea di eh, eh, paritaria tra la mia esistenza e l'esistenza dell'albero, un gesto che ho fatto che era quello di appoggiare la mano sull'albero e che eh, ho pensato come, eh, come potevo fare per farlo ricordare all'albero questo gesto ed è stata l'intenzione di fare una mano, eh, la mano in, in acciaio e di porla sul tronco dell'albero e l'albero crescendo avrebbe eh, realizzato l'impronta eh, de, della mia mano quindi questo gesto eh, presupponeva però il tempo, il tempo di crescita. Quindi ho, ho spostato la visione dell'opera nel, nel tempo e, eh, e la materia stessa è diventata, eh, che si trasformava nel tempo, è diventata l'opera, è diventata l'azione. Ecco. La, la mia azione è stata era, è un gesto fisso e invece... E' la materia stessa che ha eh, realizzato l'opera, che ha realizzato la Ecco, però tu hai detto tempo, no? Cioè, in fondo, lavorando con lui, eh, abbiamo lavorato in un clima molto particolare, che era il momento della pandemia, no? Eh, in cui... Così avevamo più tempo, l'uomo no? non esatto. si poteva fare granché, i musei erano chiusi, le gallerie erano chiuse, le case editrici, eh, così stavano a casa. Eh, e quindi invece noi, nei momenti, negli spazi liberi, no? Quando si apriva, si chiudeva, si apriva, si chiudeva, ci vedevamo appunto nel suo studio. E come ho detto, <ride> mi divertivo perché ho avuto un'esperienza precedente di questo, no? Cioè, metodico, lui metodico. io arrivavo da lui, lui era seduto lì, mettiamoci, <ride> un tavolo qui davanti, sempre lo stesso tavolo, la stessa cosa. Vuoi un caffè? Sempre. Dico, sì, va bene, grazie. Allora già era pronto il caffè, no? che arrivava dopo due minuti. Poi dopo un po' arrivava Dina, sua moglie, che portava acqua, e così ogni tanto assistevo, ogni tanto uscivo, insomma, entravo da in questa intervista. E, e poi, siccome non si poteva solo raccontare la sua vita, la sua opera, a un certo punto mi sono ricordato che c'era una rivista francese molto bella, in passato, che si chiamava Les Cahiers de l'Energument, dove in ogni numero c'era una persona di un certo tipo che faceva una ricetta cioè il risotto di Gadda, il pellegrino Artusi e così via. Allora a un certo punto io lui parlava appunto così, l'albero, la cosa, l'impronta. e eh? Dico ma tu ehm, qual è il tuo pianto preferito? <ride> e allora... Eh, e qual è il tuo piatto preferito? Beh no, eh, no. <ride> perché, perché poi... Adesso No, no, no il piatto preferito è, è un piatto che ricorda la mia infanzia. Esatto. È un piatto che, che non eh, tutti tanto colori. rifaccio. Cioè, anzi, ce ne sono due, in verità. Uno è lasagne rape. Sono della, è la pasta fatta in casa, cucinata poi con delle rape, che dovrebbero essere delle rape di capra una, che è un piccolo paese sulle montagne, è già Liguria. Quelle sono le rape migliori <ride> per questo piatto, una rapa pasta gialla. e Si taglia la, la pasta uh, da quadrotti e le rapa quadrotti si fanno cuocere insieme e poi viene condito con, semplicemente con burro, latte, formaggio, è raschera. Il formaggio giusto è la raschera, che è un formaggio dal peggio, che viene dal. Poi gentilmente loro mi hanno Lago invitato della... cioè, <ride> le parole, poi provare. mi hanno invitato <ride> ha a colazione. L'ho del... provata, devo dire che non si trova. No? È un piatto che non... sì. ma che è veramente molto particolare. E, insomma, il nostro libro è fatto anche di queste cose, no? cioè, di ogni tanto, cos'è la vita? È fatta di tanti elementi, quindi rompevamo. Uh, ogni tanto la serietà o il, così il percorso dell'arte e, e con le cose della vita ecco e, e ripeto c'è in lui questa non, non, non hai nostalgia del tuo, villa, del tuo paese eh, perché non, te lo porti non, dentro c'è la nostalgia perché non esiste più quel mondo è un mondo che è scomparso e, e poi è molto cambiato il paese stesso io ci vado poche volte Ecco, ma quello che a me ha affascinato, no? lo conoscevo, sai, un artista lo conosce attraverso le sue opere, non è come uno scrittore, è una persona che ha la fortuna di fare un, una scultura, un quadro, una cosa, e poi lo vedi. E io avevo visto varie cose di penone. Ma quello che mi ha affascinato è che appunto lui parte da questo villaggio dove non esiste veramente, cioè esiste una società, ma una società locale di ragazzi, dei contadini, delle cose, e di colpo va a Londra, a, in Germania, a Parigi, a New York, in Giappone, in Libano, cioè il tutto subito, no? Cioè, e molti mi hanno fatto questa domanda, come mai? Ma è, è successo tutto in modo molto semplice. Io non mi sono neanche reso conto, in un certo senso, non è che mi sembrava tutto normale. E in, in realtà eh, ho raccontato che Germano ha eh, pubblicato nel suo libro le, le immagini di questi lavori, queste idee che avevo e successivamente sono stato invitato in... in parecchie mostre e eh, sono stato invitato a New York eh, per una mostra che c'era al MoMA, che hanno fatto al MoMA, che si chiamava Information, eh, <coughs> curata da Kinestro Meshain, che era un curatore del MoMA, e, e al, eh, sono stato invitato alla Biennale di Tokyo eh, del 70, e quindi... Sì, ma non era così ovvio no? nel 70 andare a Tokyo, andare a New York, andare di qua, di là? E io quello che voglio capire, va bene, no? No, ma, ma che effetto faceva uno che veniva da un paese trovarsi improvvisamente nelle città più grandi del mondo. Ma sai, tutto il mondo e paese, si dice. <ride> ma però quando sei no, arrivato... Io partivo dal principio che una pietra ha lo stesso valore, a Garessio come a Torino, come a New York, come a Tokyo la pietra. E così sono anche sì, le persone. Però, però non eri preparato, perché quando lo scrivi qua, quando sei arrivato a New York, ti sei guardato in giro eh beh, e non eri vestito beh, beh, beh, beh, beh, nel modo giusto. <ride> no, c è, c è. Nel 70 c'erano un mucchio di homeless per strada, eh, erano tutti ragazzi che erano tornati dal Vietnam, eh, che chiedevano, io ero vestito con, con la giacca <ride> normale, e come sono arrivato mi sono reso conto che era pericoloso girare in quel modo perché anche c'era molta tensione tra anche con le, eh, con le comunità nere e quindi mi sono vestito con, avevo una giacca militare mi sono messo la giacca militare e poi ho potuto girare senza, senza essere <ride> infastidito <ride> e quando sei arrivato in Giappone? Che okay. poi tra l'altro poi si sa, no? sapete che eh, Perone ha vinto il premio imperiale, no? che è il premio Nobel in fondo del, del, dell'arte, quindi è stato insignito dall'imperatore del Giappone, no? non con la giacca militare, ma con la cravatta. Ma il Giappone è forte nella tua vita, eh beh, no? Giappone... perché ritorna, ma la prima impressione. Ma la prima impressione era di una, un luogo veramente diverso, perché, eh, dove cercavo di trovare dei punti di identità, perché la cultura, la, la, la lingua, naturalmente, le persone, tutto diverso. Uh, città a Tokyo senza, uh, senza vie. Eh, C'era ancora il nome dei palazzi, e il taxista viaggiava chiedendo informazioni dove era tale palazzo che, eh, che era situato in una certa area della città. E infatti mi hanno, a un certo punto mi ha abbandonato il taxista, eh, mi ha portato alla stazione di polizia <ride> <ride> e, poi, e poi da lì mi hanno, mi hanno eh, caricato sul taxi sono poi arrivato a destinazione. <ride> Ma senti, questa roba delle, delle stazioni mi sembra un po' un vizio, no? perché anche a Parigi se non sbaglio... Non, non eri mai stato, non avevo visto come, come l'anno precedente e eh? precedente, ma non tantissimo. No, l'anno precedente, eh, anche lì cosa è successo. Ma lì invece è un'altra storiella, Perché c'era stata una, una mostra a, a Düsseldorf, eh, che era Prospect 69, eh, cui partecipavo. E, e da Düsseldorf andava a Parigi perché c'era la mostra di Anselmo alla Galleria Sonabel. La signora Sonabel era a Düsseldorf e, e l'accompagnava il suo assistente che era Antonio, e, e, che era un giovane ragazzo, poco, forse la mia età, no era più vecchio di me, comunque di poco, e il giorno successivo all'apertura della Mosa Prospect eh, dovevamo andare a Parigi insieme, e, ma al risveglio eh, lui non è partito perché aveva dimenticato la borsa della signora Sona al ristorante, quindi doveva aspettare che ha preso il ristorante per prendere questa borsa di cui era responsabile. Al che io sono partito, sono partito però non... Eh, mi son, quando ho preso il biglietto, mi sono reso conto che erano gli ultimi soldi che avevo. Comunque, ho comprato il biglietto per Parigi, mi sono bastato. Senza soldi. Eh? Poi non hai più niente. Ah, sì, però avevo il biglietto, quello era forse. Sì, ma poi basta. E poi basta, però. Eh, Le carte non so, non di credito a Parigi, non c'erano? Eh, c'erano gli amici, no? andavo in galleria, quindi potevo chiedere prestito, potevo avere i soldi e sono, quindi mi sono tranquillizzato fino a quando ho pensato che non avevo l'indirizzo della galleria, questo complicava un po' le cose, e poi però mi sono tranquillizzato pensando di recuperare l'indirizzo dagli annuari telefonici. Quando sono arrivato a Parigi al Gardinò eh, c'erano gli annuari telefonici, ma ce n'era un'opera, un, un rondismo, una colonna di libri e, e quindi diventava eh, complicatissimo cercare eh, le, questa, eh, questo indirizzo. Oltretutto molte pagine erano strappate, era un disastro. Al che ho pensato di prendere un taxi. Eh, e di, di cominciare a viaggiare pensando che eh, poi avrei spiegato al taxista la mia situazione e lui avre, mi avrebbe aiutato a, a trovare. Ah, <ride> e che, eh, io parlavo francese, eh, mi chiedeva dove andare, gli ho detto di andare verso il centro. E senza il centro sapevo... non esiste veramente, no? <ride> senza sapevo... Il taxista ha fatto Boulevard Sebastopol, attraversato il ponte della Seine, ha svoltato a destra sui che, e, e io nel frattempo non è che stavo attento a quello che vedevo attorno, a un certo punto ho visto Mazarin, eh, c'era l'Accademia la, la, di Francia, eh, e mi sono ricordato che l'indirizzo era Rue Mazarin, e quindi ho detto Rui Mazarin al taxista, il taxista ha girato era <ride> esattamente, Rui Masarin è passato eh, l'Accademia di Francia e eh, dopo pochi centinaia di metri c'era la galleria con le segne. Io sono sceso, ho preso i soldi, ho pagato il taxista. Ma diciamo che sei fortunato, no? un po' sì però, eh, no. però non vorrei che, che pensasse che... che lui è uno sbadato perché non lo è affatto è una persona molto precisa eh. e io ho, ho tratto grande insegnamento da questa precisione <coughs> sapete che viviamo in un mondo poco preciso no? anche gli stessi giornali hanno molto meno attenzione ai refusi ai eh, certi mestieri Correttori di bozze dei giornali, o altri non ci sono più e così via. Quindi è un mondo abbastanza negligente, no? A tal punto che quando c'è la crisi economica, tu non capisci perché in un negozio non sono gentili con te, non gli importa niente di venderti qualcosa allora che ehm, insomma dovrebbero invece darsi più da fare del necessario. Io quello che ho insegnato, ho imparato da Giuseppe Pennone facendo questo libro, è il suo gusto per la precisione. E vorrei che vedesse questo libro, io penso che è un suo lavoro, no? Cioè, io solo ho solo aiutato con un assistente, appunto, come adesso a parlare, a raccontare molte altre cose, ovviamente, però è tutto fatto da lui, questo libro. cioè è, è, è ha fatto, fatto anche è... la Bompiani, voglio dire, la, la cara Beatrice Vazzini <ride> ci è andata da fare, però il, tip, il grafico l'ha scelto lui, l'ha voluto lui e ha fatto fare una grafica speciale, le fotografie sono state tutte scelte con moltissima cura, le didascalie scritte con moltissima cura, la fotografia scelta e quello che vedete in 474 risposte, che il titolo che ha scelto è scritto con la sua calligrafia. Quindi è ma, tutta una cosa fabbricata tipo, da lui. Però tu eh, devi pensare che io faccio un lavoro che è quello dello, soprattutto di scultura. La scultura eh, non è qualcosa di getto. Cioè, può anche essere un qualcosa che fai eh, gestualmente in un, in un istante, ma di solito va strutturata, va, va organizzata. Quindi sono tanti passaggi e, e se tu non, eh, non ti organizzi nel, nella successione di queste azioni, eh, ti trovi male, non riesci a lavorare bene. Quindi credo che in parte... il lo, quando si è presentato quest'idea di, di fare il libro, la mia preoccupazione è stata quella di trovare una gabbia, di una struttura all'interno all della quale muovermi. E quindi le domande eh, dovevo in qualche modo ehm, ehm, metterle all'interno di questa gabbia, quindi i diversi momenti, anche dividere le cose in diversi momenti senza, eh, senza essere... Eh, obbligatoriamente eh, crono, cronologico nella descrizione cioè, a parte la prima parte poi dopo si spazia si va e si viene nel tempo quindi il, eh, credo che tutta questa eh, questa eh, cosa che ti, ti eh, che stai no, dicendo, ma l'ho anche detto a alcuni miei familiari no? nipoti e figli che è importante questa cosa qui cioè di essere e poi il prodotto io non posso fare la reclame di quello che ho fatto anche io, ma siccome l'ha fatto lui, ehm, questo libro è bello, eh? è cioè anche un, bel, un bell oggetto, perché il libro è anche un oggetto, no? è anche una cosa che uno ha e quindi, Comunque eh, è un libro eh, che è stato possibile perché tu giustamente mi indicavi le parti che, eh, che potevano avere più interesse e che potevano essere sviluppate con maggiore no, attenzione. No, soprattutto ti dicevo una cosa molto chiara, che uno scrittore ovviamente sa, o sa anche per esempio chi della televisione, la radio eccetera che invece l'artista non ha bisogno di sapere perché l'artista si esprime col suo lavoro no? mettiamo che questo fosse un lavoro eh, è lì e quindi uno lo vede e lo capisce o non lo capisce però è lì invece le parole, le spiegazioni questo me l'ha insegnato Alberto Moravia no? quando lavoravamo insieme moltissimi anni fa che la cosa più difficile è scrivendo ma anche parlando e sapere spiegare delle cose complicate in un modo semplice, in un modo che si capisce, perché comunque la gente se non capisce chiude il libro e in più non, non è obbligata a sapere, cioè se lui dice Germano dobbiamo sapere che è Germano Celant, che era uno, uno storico dell'arte, esatto, eh? un critico che ha fatto le mostre eccetera eccetera, cioè, per lui è tutto scontato, no? perché è Mecchiano. il suo mondo. Allora, che cosa ho cercato di fare io? E in due esempi soprattutto molto importanti, e poi vengo anche a una domanda che mi sembra che vorrei fare. Cioè, lui ha messo dei suoi lavori tra tantissimi altri luoghi, uno a Venaria, dove ha anche lavorato sul, come si dice, landscape, sul paesaggio no? di Venaria, e l'altro a Versailles nella reggia di Versailles, nel giardino di Versailles. Ora, non tutti conoscono né Venaria né Versailles. E lui diceva sì, perché poi mettono un albero lì a destra, sai dove c'è il giardino tale che così, eccetera. E io dicevo, guarda, uno che non è mai stato non capisce niente. Quindi devi spiegare come è fatto il giardino. Dove, e, e, e, e, e lui in questo è bravo, no? che non è. Dice, perché alcuni artisti, alcuni personaggi che uno intervista dice senta chi si crede di essere lei. Invece lui ha questa intelligente umiltà, diciamo, questa no? semplicità in cui capendo che quello che è importante è che il libro si legga bene. Si è messo lì e ha riscritto più di una volta, forse, finché il risultato è che quando uno legge un libro, legge queste cose, capisce dove sono questi, queste sue opere, no? È, è come un viaggio in cui vedi com'è. Quindi è stato molto bravo a, e secondo me anche ha fatto bene a seguire questo, questa idea. Assolutamente, no? erano Era indicazioni giuste, oltretutto la tua esperienza di scrittore è stata fondamentale, io non, io non sono uno scrittore, io scrivo... No, no, ma eh, però eh, eh, no. perché devi, devi comunicare? L'altro sì, la, giorno a New York la... c'era una cosa su Giorgio Bassani dove sono andato io a parlare eccetera, e c'erano due accademici dei lincei che sono dei personaggi, professori, eccetera. ogni sei minuti dicevano, come tutti sanno, nessuno sa niente... No? Come tutti sanno, zero. <ride> Invece lui, che è un artista, ha capito bene questo, questo concetto, che è la differenza tra una cosa che spieghi o dici o una cosa che è lì e vedi. Sì, Vado anche alla domanda. No, volevo dire ah, soltanto... <ride> che eh, la, tu prima dicevi della, della semplicità sì. nell'espressione. Questa semplicità è una sintesi, che viene espressa sì. con delle parole molto semplici. È un allenamento questo che io in fondo ho, perché nell'opera io sono costretto a creare una sintesi. Se non riesco a fare la sintesi l'opera non ha una sua autonomia. Quindi è un processo mentale che in qualche modo si può condividere con quello della scrittura. Avete, abbiamo trovato il punto di riferimento. Io però voglio sapere, cioè lui ha parlato prima della, della ricetta, di, dei viaggi, cioè, ha parlato, de, usava la parola tempo, no? cioè che l'albero ci mette tempo a uh, inglobare la cosa della mano. Il tempo è una cosa molto importante e ricorrente nel pensiero di Giuseppe che poi gli fa scegliere determinati materiali, soprattutto poi a un certo punto non più <coughs> così, ma il bronzo, no? perché lui vuole fare delle opere che rimangono. Allora, che differenza c'è per esempio a Versailles o a Venaria tra un albero vero e tu hai fatto questo, vicino a un albero vero hai messo un albero tuo, che è un albero magari di bronzo. Ecco, qual è il rapporto nel tempo dell'albero vero e dell'albero di bronzo? Beh, e ho ragione nel dirti che per beh, te è importante no, questa cosa del tempo e dell'opera che resta? Il rapporto in realtà è un'indicazione uh, un di come il bronzo possa in qualche modo rispecchiare eh, la natura del, dell'albero. Lo rispecchia non soltanto perché si patina e prende il colore del vegetale, quasi sempre, ma anche per un'altra ragione che invece è invece di tecnica. Eh, L'albero è una struttura che si eleva alla ricerca della luce e struttura tutti i suoi rami per sostenere le foglie e per cogliere la luce. Il bronzo è una, uh, viene eh, fuso e versato all'interno di una forma che eh, percorre per forza di gravità, quindi fa l'operazione opposta di quella del, eh, della crescita dell'albero e la superficie della scultura che viene alimentata da tutte le canalizzazioni che si chiamano evans tutte le canalizzazioni che vengono fatte da queste colate da, eh, portano alla superficie della scultura che in fondo è come le foglie, dell'albero quindi c'è una affinità eh, profonda nella tecnica di diffusione del bronzo a cera persa questa è la cosa che mi ha affascinato. I gli alberi crescono però possono morire beh adesso rispondendo alla questione del tempo eh, la, io faccio un lavoro che è quello della scultura quello della scultura è, è, uno spa, è un, un oggetto che occupa uno spazio specifico, può anche occupare uno spazio grande, ma uno spazio, un punto preciso, perché sia visto dalle persone deve durare, Che se dura poco viene visto da un numero molto limitato di persone. Ora, la, la mia speranza è che l'opera venga vista da maggior numero di persone possibili quindi perché avvenga questo deve avere una durata bisogna affidarla a dei materiali che durano poi naturalmente da un punto di vista filosofico è una stupidaggine perché è tutto eh, finisce prima o poi però eh, c'è questo vediamo. desiderio di, di permanenza che è la cosa che alimenta tutte le nostre azioni ecco però c'è una differenza no? per esempio tu hai una doppia esperienza, che non tutti gli artisti hanno. Cioè, mi ripeto quello che stai dicendo, so, un artista che fa dei quadri o che fa delle altre cose è in una galleria, in una casa o in un museo. no? Tu sei in una galleria, in una casa e in un museo. Però tu sei anche in un parco non so, al giardino dei Tuigri, al, al come si chiama lì, a Versailles, a Venaria, dove passa passano gente di tutti i tipi, magari che va al giardino per andare al giardino, ma non per vedere no. l'arte e improvvisamente si trova un'opera d'arte. Quindi. È, è, è più interessante questa esperienza? Ma cioè noi, nel fatto che puoi toccare un pubblico di gente che non sa niente dell'arte eh, o no, che viene è, dai paesi più è di... interessante perché in quel caso tutti, è come vedere l'evolversi dell'opera nel tempo. Se l'opera riesce a trarre l'attenzione di un pubblico che non è specifico, come nel caso di Versailles, c'era un pubblico di, proveniente da dei paesi molto lontani e questo significa che c'è qualche speranza che il lavoro possa essere interessante anche in un futuro o attrarre l'attenzione anche in un futuro, anche perché normalmente quando c'è... L'uso dell'albero è, è, per me è anche, eh, a parte il fatto, come dicevo, questo aspetto tecnico, ma è anche una scultura ideale perfetta, perché è un essere vivente che fossilizza nel suo, nella sua forma la necessità della sua vita. Quindi è un, un oggetto che è sempre perfetto, anche il più brutto degli alberi ha una perfezione. E questo uh, carattere io l'ho uh, vo voluto indicare attraverso le fusioni in bronzo. E il uh, perché il bronzo? Ma il bronzo per questa ragione che Beh, dicevo prima, perché è un materiale che eh, fossilizza, nel, sì. eh, ma ne hai provati tanti colori, altri materiali. Eh, no? Si ossida come i vegetali, è, è, è mimetico. Ma rispetto. come sei arrivato al bronzo? Perché hai detto Sono che la mano a... era d'acciaio all'inizio, sì, poi eh, c'è la ricerca anche sul marmo. Nella tua vita ma hai fatto tante esperienze. Il bronzo, il bronzo è, è a metà tra, uh, in fondo, nel. La, nel nostro immaginario tra l'organico e l'inorganico. Qui a Torino non so ricordo più quale del monumento, ma c'è un monumento dello scultore. non so se era Vincenzo Vela. Sì, o... forse sì. Eh? E c'è lo scultore... È... Corso Statute, al fondo del corso statuto. Esatto, c'è la scultura e la scultura è in marmo. E poi c'è rappresentato lo scultore, lo scultore in bronzo. Non è e cosa viceversa. si è rovinato di più, il bronzo o il marmo? No, è la, la questione è che il bronzo in qualche modo nel nostro immaginario è più vicino alla materia organica che non il marmo. Perché è freddo il marmo. Perché è freddo. Perché... Però te sei andato a Carrara, là dove sì, andava beh, Michelangelo però... a cercare dei blocchi di barbo? Questo sì, però è, una, è, sempre, è sempre però un'idea di vitalità, cercando di... A me interessavano dei blocchi e dei Ma marmi. Ma perché da ho... ragazzino andavi al Benga dove c'erano degli altri materiali ancora? Cioè, qual è il tuo rapporto con questi materiali? Andavo al Bissola. Al Bissola, eh... secondo e, e, no, il Scuso per il materiale... con chi è di Albenga? O di Albe... <ride> no, Albenga è, è vicino però, no? ci cioè, cioè, sono i carciofi. <ride> <ride> c'è sempre la A però <ride> No, eh, no. Il... Cioè che è un paese della Liguria, ecco, per specificare. Sì, è, è, <ride> la. La creta è un altro materiale favoloso perché è, è la memoria, è la, è la terra, è la memoria di tutte le cose. In fondo, e lavorare con la creta è, è, è un materiale estremamente piacevole da lavorare, da plasmare. È un materiale che. Però l'hai è... abbandonato poi. No, ma io faccio il lavoro a seconda dell'idea del lavoro c'è il materiale corrispondente cerco il materiale corrispondente non tutti i materiali non è che una forma fatta in, eh, si può fare in un bronzo poi in acciaio poi in creta quella forma deve secondo me bisogna trovare il materiale più, eh, più esatto perché per sia, eh, per sia pre presente altrimenti diventa un gioco solo formale Deve esserci una ragione. Ecco, io ho molto rispetto per gli artisti in generale che sanno disegnare, perché secondo me se uno non sa disegnare è come uno che fa lo scrittore non sa scrivere, no? Quindi... Lui sta parlando di sculture. ne ha fatta una, dov'è quella scultura gigantesca, quell'opera che sembra un albero gigantesco, complicatissimo. Io ho visto eh, il disegno, già è solo è il disegno, rabbia. pezzi, come sta in piedi. In cioè... Arabia, ad Aran, uh, King Abzalubu, King Abdul... Zi, non so, comunque... Centro, Qualcosa, eh, come tutti sanno. Mi, mi, mi dimentico sempre eh, il nome del luogo. Eh, eh, ma, però lì ci sono voluti degli ingegneri, no? C'è un lavoro Beh, Sì, no, era un lavoro, un lavoro che è alto 30 metri e per realizzarlo ho dovuto, ho dovuto fare un disegno molto esatto eh, affinché i, i, gli ingegneri potessero fare i calcoli e, e ho, dovuto, ho fatto il lavoro aderente al disegno che, che ho realizzato. Quindi come costruire un grattacielo? Costruire un, Vabbè, insomma, so, una cosa no, di... Non proprio. Infatti te hai lavorato con Renzo Piano, no? hai no. fatto delle cose con lui. Con Renzo Piano ho fatto una mostra ehm, in, eh, in questo spazio che c'è eh, in Provenza Uh, Chateau Lacoste, -la dove lui ha fatto un padiglione e avevo mostrato lì, e, e, e ci conosciamo. Poi, soprattutto, ho mostrato al Bovur che è una sua creatura. E, che, e tra l'altro quando ho fatto la mostra Bobur, eh, Renzo mi ha detto che l'avevo usato nel modo giusto, come lui aveva immaginato, perché lui aveva immaginato che, che diventasse come una fabbrica questo luogo. Il Bobur. Il Bobur Infatti tra... lui è molto fiero della resistenza anche del Bobur, sì, no? Sì. Cioè che sono anni e anni, passa eh, migliaia di persone. Sì, e... poi è flessibile come spazio, è uno spazio che rispetto al rider del white cube è un po eh, no, non è proprio quello però è, è uno spazio che attraversa il tempo molto facilmente ma sì, sai, mi fai, allora mi fai sì, a me chiedono come fa le interviste le prepara è impossibile perché una cosa ti porta un'altra sto per chiederti una cosa ma invece te ne chiedo un'altra eh, è importante il rapporto, no? tra il museo e l'artista, cioè quale museo? e qu Qual è l'architetto? Quali sono gli architetti e o i musei nei quali tu ti senti più eh, a tuo agio, dove, dove preferisci far vedere le tue cose? Eh, allora, in linea di massima lo spazio è molto importante, ma eh, sono le persone che, sono nello spazio, che sono importanti. A volte ha dei musei che sono secondari come architettura, che non sono belli, eccetera, però c'è una figura eh, importante come direttore o come curatore, e quel museo diventa un punto di riferimento per l'arte. In altri casi. Facciamo eh, sono... un esempio? Ma non so, posso farti un esempio? C'era un museo a, a Mönchengladbach che era curato da. Buon Dove orto? è questo museo? Mönchengladbach, la città del Borussia, c'era un museo, era una piccola, un piccolo edificio, era una casa praticamente, e, e lì hanno fatto le mostre, le prime mostre più, più importanti artisti europei. Ha fatto la prima mostra Marcel Broders, uh, Beuys, uh, e, e ha fatto tutta una serie di, di mostre nel tempo uh, straordinarie e, e, Quel museo era conosciuto e per gli artisti era un punto di riferimento e come spazio era veramente una cosa insignificante. Altre volte invece ci sono degli spazi straordinari e, e, e che diventano solo eh, dei punti di ostentazione e anche in quel caso magari non è che sia cioè, così. Si anche, riprende, eh, eh, no? Cioè C'è è per riprendente, no? Ma sì, ma ci sono degli spazi... Dove il lavoro almeno... Sì, magari in quel caso diventa difficile esporre. Comunque, io ehm, ho avuto occasione di, di lavorare con, eh, con Jean Nouvel, per esempio, all'Ouvra Abu Dhabi, che è uno spazio straordinario, Un punto ha eh, fatto una cosa straordinaria. Secondo me, basandosi solo su un principio molto semplice, è quello del riparo dal sole. Lui ha fatto una cupola... Eh, ha più, eh, come una griglia di, di diversi, sette, o otto diversi strati, attraverso i quali filtra la luce del sole e che illumina, ed è una luce poi che, che cambia, che posiziona a seconda delle ore e, e questo luogo ha una differenza eh, di temperatura rispetto all'esterno di 5-6 gradi. Quindi quando si entra sotto la cupola si ha l'impressione che faccia fresco, perché fa molto caldo fuori. No, però lui ha fatto questo, questa cosa straordinaria, è un luogo veramente meraviglioso perché poi c'è l'acqua che penetra all'interno del... del de, sotto la cupola e che riflette e che i riflessi della luce si riflettono sul, uh, sulla volta. È un luogo magico. E, mh, ho avuto l'occasione di fare un, un lavoro per quel luogo. A proposito, riesce a continuare? continuamente. Io volevo fare una domanda e di nuovo ne devo fare un'altra. E un che parli di luoghi così, di da magia, eccetera, tu con il registro ebrea hai la fortuna di vedere un altro luogo magico che descrivi qui, che è l'opposto della modernità, ma che dimostra il fatto che l'artista, l'arte, il disegno, la poesia eh, non solo sono sempre esistiti, ma eh, forse sono l'unica cosa che rimarrà. Ecco, e e tu parli di fatto, tu, Sei andato dentro. Tu parli della de Grotte Chauvet è un luogo che ho avuto la, la fortuna di visitare. Perché avevo fatto, mi aveva telefonato Gilles Clément, per, eh, è Gilles? Gilles Clément il paesaggista francese che è famosissimo, eh? per, che, eh, che mi ha invitato a. a partecipare a, a, a una, non era proprio una mostra, comunque a intervenire in più luoghi di, di, quel luogo, di, quello, di quella regione che si chiama l'Ardèche e, e io ho partecipato a questa, uh, ho fatto, ho fatto, ho fatto questo, questo, questi lavori in diversi luoghi e, e in fondo per ringraziarmi del lavoro che avevo fatto mi hanno invitato a, vi a visitare le, le Gros Chauvet, che è un luogo eh, che non so se ora ancora permettono le visite, ma allora permettevano a 40-50 persone all'anno di vederle e eh, ho avuto questa fortuna, entrare all'interno di quel luogo è stata un'esperienza straordinaria perché eh, ci sono delle pitture fatte 35.000 anni fa da delle persone che... 35.000 anni fa sì, è una, una misura un po', un, po', un po' strana ma la cosa straordinaria era che eh, c'erano a terra eh, C'era a terra la polvere di carbone che avevano usato per disegnare. Lui si aveva l'impressione che fosse stato fatto da poco, tutto questo. mila eh... anni sono tanti, eh? sono molti. Adesso non so. <ride> <ride> Comunque, adesso gli faccio finalmente la domanda che ho voglia di fare: no? perché parlavamo, io ho detto che un artista, deve, secondo me, che sono vecchio, deve saper disegnare. E in questo libro, è bello perché le ha scelte lui, ma ci sono le immagini di un penone che da bambino, insomma da, da ragazzino, ma veramente giovane, disegna i compagni di scuola i suoi parenti, la mamma, il papà, il fratello, eh, disegna e a volte scolpisce, ma non scolpisce un albero, scolpisce una testa. Quindi lui è un... Bisogna, voglio che sia chiaro, sono darti delle arie, insomma, come Picasso, no? Io ho visto una mostra di Picasso, giovane, eh, che. Tra gli 8 e i 12 anni già faceva dei disegni molto difficili. Eh, lo stesso faceva lui. E il fatto che lui poi sceglie l'arte povera come, non so, per un, come gesto, perché non vuole essere uno che ripete le stesse cose, ma le sa fare. Cioè Non è che lui ha scelto gli alberi o eh, altre cose che ha fatto, di tanti, eh, che sono cose astratte in un qualche modo, no? ma sa anche, avrebbe saputo essere un grande pittore convenzionale o antico, no? Ma... perché eh, non è che è all'accademia che cioè... te l'hanno insegnato, dove hai studiato un po', ma è, è da solo. No? sì questo è vero comunque c'era Goethe che diceva era molto fiero di aver scritto un libro sulla bot di botanica che è la metamorfosi delle piante era fiero di quello e diceva che la poesia l'avevano scritto in tanti prima di lui e che ce ne sarebbero stati tanti dopo invece quell'intuizione, quella cosa specifica l'aveva fatta solo lui e l'albero l'hai fatto solo era... te <ride> Però ti piace disegnare? Eh, cioè, eh, perché così. hai anche ovviamente disegnato queste sculture, questi alberi. Insomma, sì, non disegno sono... solo per il piacere di disegnare, disegno se sempre per un motivo, è un... Ecco, ma cosa, cosa ti ha fatto lasciare? <coughs> Vabbè, l'abbiamo detto adesso, no? Lasciare questo talento che avevi naturale, forse. Ma non è che l'ho lasciato, guarda che si sposta nel... Eh, nel eh, il riflesso di quella, di quella preparazione c'è poi nelle altre opere, non è che non ci sia. No, no, ma poi ci sono state mostre di disegni, nel, sì, eh, anche soltanto di disegni. Ultimamente ci sono state, sì, mm -hmm. sono state ultimamente. Eh, infatti, la, la infatti. A Philadelphia, e quindi volevo sollevare, rilevare l'aspetto importante del disegno ma, della sua vita. Ma il disegno è, è, una, è una cosa stupefacente se si pensa che un foglio di carta non è niente, non... È, il carbone o la matita anche quello è una materia che non è niente si può pensare che sia sporco il fatto di organizzarlo eh, che si organizzino delle macchie delle tracce di, dei segni su quel foglio può produrre una, una, una cosa preziosissima che è molto più preziosa di quello che convenzionalmente è eh, l'idea del, eh, della, della preziosità. Quindi il disegno ha questa, questa magia, che è la riflessione del, eh, de, del pensiero che diventa un valore... Eh, eh, Ci si passa dal nulla... Passi dal al nulla a, a, a, a quello che è il più, la cosa più straordinaria. Ecco, poi c'è una cosa nuova, no? forse nuova non è, ma insomma abbastanza recente, a cui tu hai partecipato e aderito, no? e con questo insomma, abbiamo fatto poi una panoramica di questa vita. No? è quello che recentemente, non so, prendo due esempi, non so, agli uffizi di Firenze, anzi tre, agli uffizi a Firenze, al Frick Collection di New York piuttosto che alla Galleria Borghese di Roma tra poco, tu metti le tue opere in dei musei eh, dove c'è, dove ci sono opere, non so, alla Borghese c'è la Paulina di, di, di Canova, c'è c'è. Bernini, Bernini e via dicendo. E Però, oppure eh. negli altri ci sono quadri di Piero, di non so così via. Ehm, Com'è questo rapporto? Ma è, la... cioè è una cosa giusta secondo te questa... Cosa di mettere delle opere contemporanee accanto a dei capolavori del passato? Ma, ma mm. è una, Ti cosa, piace che, che, è una cosa? cosa che si può fare, e da un punto di vista personale, è una cosa che mi stimola, chiaramente mettere una cosa vicino a, a Bernini o a una tela di Caravaggio. O, alla, o al canova è un qualcosa che, che ti stimola, che ti fa pensare al lavoro. La questione è non farlo solo per cercare un'identità o una competizione formale, perché in quel caso sei perdente. Beh, non hai detto, in un'altra epoca. Sì, lo so, però è una. una l'arte in fondo c'è la contemporaneità dello sguardo sulle cose, quindi c'è un possibilità di lettura eh, eh, sull'antico come sul presente questo è, è, è, è, è, è se si pensa in questo modo non è un problema, certamente che se si pensa all'arte come percorso dove da distinguere diverse cose cronologicamente non, forse non ha senso farlo, ma se si pensa in quest'altro modo di contemporaneità del, eh, della presenza delle opere eh, si può fare anche un'ultima un cosa, <coughs> vieni a Torino quanti anni hai? 20 anni? 18 anni? No, 19. 19 anni. Sono passati un po' di anni. Mm. Eh, hai avuto un destino, eh, come alcuni altri artisti o scrittori, no? di avere subito successo, no? cioè comunque un successo, adesso all'epoca non era un successo come oggi, ma un grande successo di stima, di mostre, di cose, eccetera. Come hai fatto a continuare questa cosa, cioè negli anni? Ci sono stati dei bassi dei momenti in cui dicevi adesso cosa faccio? Eh, no, beh, quello ci può sempre, eh, ci può sempre essere, può anche l'incertezza su quello che stai facendo. No? No, la, il problema è quando uno fa questo tipo di lavoro non è riuscire a fare un'opera, e se fa un'opera eh, è, è difficile, non perché abbia interesse, è difficile, però eh, può, può succedere. La, la questione è riuscire a farla per tanto tempo, il lavoro e si riesce solo a fare se uno trae piacere dal lavoro e se da, da, uh, rispetta la materia e, e, e appunto trae piacere nel fare quindi questa continuità può essere data solo dal fare poi non importa se le cose che fai hanno interesse o meno, ma se tu l'hai fatta per il tuo piacere, è probabile che le persone che le vedano tragano anche un po' di questo tipo di energia. Allora, prima Guardando, di lasciarti, ti faccio una domanda. Ti ha fatto piacere fare questo libro? No, mi sono divertito, ma penso che si, si veda leggendolo. Mi sono divertito, è stata una cosa che... Non si, eh, che un libro, Si fanno tanti libri sul lavoro, no? che è specifico al lavoro. E quelli cataloghi. Eh, esatto, e questa è una cosa diversa, no? perché è una che cosa cos è? Che, che permette di parlare di cose che altrimenti non hanno interesse nel, eh, legate a un'opera specifica. E questa è stata un'esperienza che è stata possibile grazie a, alla tua, a tua volontà, perché se non c'era Alain che mi chiedeva di farlo, non, non, probabilmente non l'avrei mai fatto, una cosa del genere. E anche grazie alla sua pazienza di istradarmi, <ride> indicandomi. Io sì, ho avuto le... pazienza di istradarlo, ma ti ho detto all'inizio che lui mi ha insegnato questa cosa. Lui è molto preciso e questo libro è anche scritto da lui. Cioè questo genere di libri si fa come abbiamo parlato prima, adesso, un po' diverso ma più o meno. E c'è un registratore, poi dopo si sbobina la registrazione, si corregge, eccetera. Però noi abbiamo capito che era diverso perché lui doveva scrivere, allora io gli mandavo delle domande, ma lui poi le scriveva, cioè prima no, ma poi a un certo punto sì. le scriveva. Queste, sì, abbiamo queste, iniziato queste... Con la, sbobinando la conversazione, poi era complicato perché io mi rileggevo e non mi piaceva quello esatto. che avevo detto, quindi cercavo di riscriverlo, a quel punto siamo scritto. partiti scrivendo e, e confrontandoci man mano che procedeva al lavoro. Troverete molte altre pagine, perché non possiamo stare qui 12 ore a ah, annoiarvi, però c'è anche tutto un percorso di una Torino, la Torino degli anni di piombo, la Torino... Tra l'altro voi avevate la galleria, nello stesso palazzo. Era, eh, sì, era via la Galleria di Sperone, era Corso San Maurizio 27. Nello stesso portone, se si scendeva, c'era la sede di lotta continua. Ecco, però non eravate politici voi. No, non c'era. No. Non, non. Il, il, il dogmatismo della politica eh, non è mai favorevole all'arte. Sì che l'arte... Ma no, è una cosa diversa, non è che l'arte non sia politica, però non, se cade nel dogma eh, diventa, perde la, la sua motivazione di, di invenzione, di poesia. Di... Ma comunque in quegli anni orribili, per un certo verso, eh, invece voi eravate molto vivaci, no? a tenere trattorie di Torino la sera Beh, sì, Cioè, no? no? c'era sì c'era un cioè, uno pensa serie, sempre che di... quando c'è la pandemia o c'è una guerra tut... invece la vita va avanti sì la vita va avanti si andava a mangiare in un posto che non esiste più che aveva un nome bellissimo il sollazzo gastrico <ride> in, via, in via palazzo di città